Ciao e benvenuti in un nuovo video Allora, è appena arrivato questo pacchetto di Astra Makeup che eh, ero curiosa di aprire quindi anche se oggi non avrei dovuto registrare il video registriamo il video perché devo assolutamente aprirlo visto che è ancora chiuso e sono curiosa perché credo di sapere cosa sia ma non penso che sia tutta la nuova linea ma solo alcuni prodotti. Quindi sono curiosa di vedere assieme che cosa contiene in realtà. E quindi anche se non devo registrare oggi luci <ride> e registriamo. Allora lo apriamo come al solito così perché io come sempre è chiuso e non, è, non mi scordo di prendere le forbici. Ma tanto distruggo un po la confezione ma si apre eh, esatto mi aspettavo alcuni di questi prodotti ed buttando l'occhio così credo che siano tenendo fuori tutto quelli più adatti al mio tipo di pelle e preferenze. Allora, cosa vi mostro? Vi mostro la nuova linea Pure Beauty: quindi una linea ehm, minerale ed è con eh, leggera, soprattutto con in questo caso il 90% di ingredienti di origine naturale. Ed eh, voglio provarla, devo provarla, sono curiosa. Allora, prima cosa che vediamo. Eh, Cipria correttore rossetto. Scusate, non ve l'ho fatta vedere. Palettina e fissante extreme fixing spray. Allora partiamo con eh, andiamo in ordine. Partiamo con il correttore. Che è questo idratante rimpolpante con burro di carità e proteine della soia. Amo, eh, amo. Apprezzo complimenti. Etichetta ambientale, guardate: c'è il codice QR, voi lo scannerizzate, e c'è la lista degli ingredienti, senza dover mettere tutte le etichette in carta. Ecco già questo: ha ah, il colore è lo 02. Vediamo: allora. Cista, vedete? Cista, cista, il 2 e il medio, un profumo leggerissimo. Poi andrei a questo punto con la palette a ah, Glow Garden Face Palette, la palette eh, per il viso, con due illuminanti e un blush. Sto cercando di aprirla. ok, uno più sul champagne, uno più dorato e il blush, ma adesso li guardiamo tutti allora bello bello e questo è il blush molto delicato il blush satinato, allora vediamo un po', eh, partiamo dal primo che è un illuminante bello, il secondo bello e il blush è delicatissimo Blush è questo, quasi non si vede, questi sono gli illuminanti, molto belli, Semplice come palette, carina però e nel suo insieme è completa, poi a questo punto andiamo con la cipria e torniamo al Pure Beauty, questa è la Mineral Banana Powder, cipria in polvere, Fissa il make-up illumina le zone scure. 90% di intelligenza naturale, con olio di argan fissa e leviga, colore universale. Ok, adesso andiamo a cercare la linguetta per aprire questa confezione, che non troverò mai. Io cercavo una micro linguetta e invece c'è un... un'apertura enorme eccoci qua allora le cipelle in polvere quando io tiro fuori questa questa cosa qua che serve per proteggerla me la spatascio sempre ovunque come in questo caso va bene andiamo alla polvere beh non si può dire che non ci sia polvere eccoci qua bella bella, fine, opacizzante bella bella bella mm, anche il mio tavolo apprezza i miei pantaloni apprezzano bella, no scherzi a parte la metto su una zona qui è bella è bella, fine, senza profumo. e Vediamo adesso come si comporta. Ma per adesso devo dire che è bella. Scusate, ma la chiudo perché se no, andare a fine video come minimo arriva e eh, va a finire qualche altra parte. Poi andiamo avanti con questo che è il Aqua lipstein Natural Tattoo Effect: estratto di pera, uve, mandarino e mora, acqua di amamelis numero 01 quindi deve essere una tinta labbra e è particolare molto particolare molto particolare cioè, quasi un effetto bagnato adesso aspettiamo buono il profumo adesso aspettiamo e vediamo quando asciuga come diventa intanto andiamo avanti con questo che ritual invece extreme fixing spray Prime make extra fissante classico serve sempre allora andiamo avanti, vi ho detto il numero, questo è lo 01, eccolo qua, che è Sorbet, scusate, ecco, perché stavo aspettando che si asciugasse, ancora un pochino appiccicosetto, aspettiamo ancora un attimino e intanto vado a recuperare i pantaloni, puliamo tutto, ok, mo' si è asciugato, bello, sapete che è bello? Non, non fa spessore sulle labbra, non, non, sento, non sento lo spessore. Ci può piacere? Questa la metto subito sotto test perché è molto bella, molto delicata, molto, molto delicata e mi può piacere. Allora, adesso a voi: fatemi sapere quali sono i prodotti che vi hanno intrigato di più. Io devo dire che la nuova linea Pure Beauty mi è piaciuta tanto, il correttore non mi aspettavo, invece è fedelissimo. La tinta deve essere una vera scoperta, e la cipria, quella che è andata ovunque, piace. La sento proprio leggera sulla pelle, ma opaca. Il fissante va sempre bene, e questa palette, dicevo, va bene, la palette classica, e invece vista così, mi piace. Cioè, un illuminante più leggero, uno più, più luminoso ed è il blush che si vede e non si vede alla fine alla fine e eh, dicevo si sì, va bene classica comoda ok e invece ut utilizz utilizzandola stando qua del tempo con questa e dico oh, mi piace ah qua i colori sono Crazy Citrus Simbra Champagne e Clementine il blush esatto proprio come ho detto quindi ri riscoperta. e niente, vado a pulire tutto fatemi sapere se vi inculcise qualcuno di questo adotti quale vi intriga di più la tinta per me soprattutto e io vi do appuntamento al prossimo video, ma non prima di aver ringraziato le ragazze di Astra Makeup perché hanno selezionato esattamente i prodotti che mi potevano piacere quindi come sempre, precisissime e grazie a tutte, al prossimo video ciao! ciao.